Amore, stai perdendo qualche capello Eh sì, lo so, la vecchiaia Amore, qualche rughetta, eh mm. Ma come ti permetti? Ma come ti permetti di farmela notare? Pensa le tue di rughe. Ma è normale, la natura si va avanti con gli anni No, non è normale niente non uno specchio per vedermi? Tu dovresti dirmi che sono la più bella del mondo che non c'è nessuno come me, invece no ho le rughe, poi da dove arrivi avrò la cellulite, sto ingrassando, il culo molle Ma come ti permetti? E non mi chiedi neanche scusa Ma... Sei un maleducato, uno sconsiderato un insensibile, ma come ti permetti di dire che ho le rughe? Ma... Sì, lui, lui che guarda le ragazzine su Facebook, Instagram, tutte le modelle, poi viene da me. Ti rendi conto? Non osare mai più farmi una roba del genere. Quindi? Non mi dici niente? Non ti fai perdonare, non mi chiedi scusa, non mi dici. Amore, stavo scherzando. Sei tu la donna della mia vita, la più bella del mondo, non c'è nessuno come te? Ma per cosa? Amore, un mese fa mi hai detto che avevo le rughe. Sono passati 65 anni e non mi hai chiesto ancora scusa. Rincoglionito. Me la Madonna.